voi, che vivete sicuri nelle vostre tiepide case. Voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e i visi amici, considerate se questo è un uomo, che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per un pezzo di pane, che muore per un sì o per un no.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 stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli.